OpenStack torna a Austin, Texas, dove tutto era cominciato sei anni fa. Nel 2010 erano 75 le persone che hanno partecipato al Summit. L'anno scorso, a Vancouver, la partecipazione è salita a 6.000 persone, segno del crescente interesse che si è creato intorno alla community OpenStack. Createdner sarà protagonista della partita. Infatti parteciperà all'OpenStack Summit di Austin, non solo per tenersi aggiornata sulle novità del settore e per comprendere i trend e le scelte per le prossime release, ma avrà anche un ruolo attivo con la presentazione dal titolo Monitoring a MultiVision Cloud based on OpenStack dei Firewall Lab case study nell'ambito del track Case Studies. Al rientro vi faremo sapere com'è andata e vi forniremo un resoconto degli highlights del summit di Austin.